Eccoci allora, dopo aver dato insomma, tutte le notizie eh, più importanti della mattinata, siamo pronti ad iniziare le nostre analisi eh, di giornata. Lo facciamo con il nostro primo ospite, Maurizio Monti, direttore di Traders Magazine. A cui do il benvenuto. Buongiorno Maurizio, bentrovato. Buongiorno a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori del Fonti TV. Ecco, Maurizio, io direi eh, di iniziare proprio diciamo, da un'analisi eh, di questi ultimi giorni del eh, 2022 sulle borse. L'abbiamo detto anche in apertura: un anno particolarmente complesso, anzi, probabilmente il peggiore dal 2008. Quindi, un anno storico eh, in negativo. C'è questo tentativo di rimbalzo che, però, è un po' frenato ovviamente da diversi timori, timori della recessione, timori che arrivano dalla Cina per quanto riguarda la recrudescenza insomma, eh, del Covid. Ecco. Eh, Partiamo proprio da un'analisi di chiusura, facciamo un bilancio un po' di fine anno. Sì, eh, le borse stanno vivendo la classica fase di eh, stasi eh, natalizia, uh -huh. e, diciamo che il cosiddetto rally natalizio statisticamente si verifica fra il 15 e il 23 di dicembre, poi. C'è un momento dal 23 dicembre fino al primo venerdì del mese di gennaio in cui i mercati tendono a non muoversi, a stabilizzarsi, a, eh, diciamo a, eh, a, ad andare in laterale. Quello che è avvenuto ieri sui mercati sta a indicare comunque un clima di grande incertezza. L'Europa tutto sommato continua a comportarsi relativamente meglio che non gli Stati Uniti dal punto di vista dell'ottimismo, eh, il DAX è eh, eh, certamente in una... dopo aver subito la, eh, la botta eh, della, eh, della conferenza Lagarde che lo ha fatto pesantemente ritracciare dall'area dei 14.500 fino ai 13.914.000, ora si sta stabilizzando in area 14.000 e la figura che fa il DAX è ancora una figura tendenzialmente rialzista, come se avesse ancora voglia di crescere. La stessa cosa, tutto sommato, su Eurostox, che anche ieri ha chiuso eh, positivamente. L'Europa quindi dà qualche segno di maggior ottimismo. Mm -hmm. In America continua a esserci la grande divergenza fra Dow Jones e il Nasdaq del SP 500, con il Dow Jones che cerca più o meno disperatamente di continuare a performare e questo fa parte di un sentiment che magari approfondiamo insieme fra, fra un minuto e, e il Nasdaq e l'S&P 500 che invece eh, continuano a essere molto deboli, ieri il Nasdaq ha, ha fatto un meno 1,42 che è certamente indicativo di un clima tutt'altro che ottimista, tutt'altro che positivo. Non di meno siamo in una eh, situazione di, grave, di grande incertezza, eh, il eh, mercato avrebbe voglia di salire perché c'è una memoria storica degli investitori che eh, induce a eh, un ottimismo, i mercati salgono sempre, i mercati nel lungo termine ci premiano, ma tutto questo eh, oimè eh, confligge con eh, con una realtà molto più difficile, una realtà che vede una situazione geopolitica estremamente incerta, mm -hmm. con la guerra a due ore di volo da noi, eh, con la Cina che ha una grave recrudescenza del Covid, sembra quasi una vendetta curiosa della dirigenza cinese. Che dopo aver eh sì, allentato, insomma. Esatto, dopo mm. aver costretto i cinesi a starsene a casa per molti mesi. Con, eh, eh, cedendo alle proteste, vabbè fate un po' quello che volete, contagiatevi e, e adesso i cinesi si contagiano, obbediscono all'ordine dei, dei dirigenti cinesi. E, e, e il, il, I contagi cinesi fra l'altro ci stanno a indicare che eh, una politica vaccinale molto scarsa come quella che c'è stata in Cina è eh, fortemente fortemente pericolosa con vaccini di gran lunga meno efficaci di quelli usati in occidente, soprattutto campagne vaccinali molto, eh, molto più modeste di quelle fatte in, eh, nei paesi occidentali. E, e Adesso il Covid lì si fa sentire con una variante che sembra essere una variante cattiva mm -hmm. e che eh, compromette di nuovo le eh, le catene di approvvigionamento quindi danno una, una grave ripercussione economica a tutto il mondo eh, che giustamente si sta riorganizzando, negli Stati Uniti c'è un clima di riportare in America un sacco di cose che erano fuori eh, questo eh, a indicare un, un grande cambiamento economico eh, in corso, probabilmente l'Europa prima o poi dovrà con, cominciare a fare i conti con una politica consimile di riportare in Europa determinate produzioni che siamo abituati a pensare. Ricollocate nei paesi asiatici, chiaro. Ecco, Maurizio ti interrompo un attimo perché prendo spunto da una tua riflessione. Ecco, hai sottolineato insomma un po' la divergenza tra i vari indici americani, naturalmente con l'SP 500, il Nasdaq, ma c'è una forte divergenza anche tra eh, l'azionario statunitense che abbiamo detto insomma ha fatto segnare dei numeri negativi e invece l'economia reale con un mercato, soprattutto quello dell'occupazione che è ancora forte. E ti chiedo, ecco, se questa divergenza spingerà naturalmente la Fed, la banca centrale americana e Jay Powell ad adottare una politica ancora aggressiva eh, nel 2023, sempre naturalmente con un unico scopo, un'unica finalità, quella di tenere a bada l'inflazione. Ma a mio avviso eh, Powell l'ultima volta è stato mh, abbastanza chiaro su quello che è eh, l'opinione e la, la prospettiva che la Fed vuole darci per il 2023. E quindi Powell ha detto chiaro e tondo che continuerà una politica moderatamente aggressiva, meno aggressiva di come eh, l'ha condotta fino ad ora, ma fino al raggiungimento dell'obiettivo. L'obiettivo, eh, se continua a essere l'inflazione al 2%, e, e sicuramente lui non l'ha smentito, siamo ancora molto lontani. Quindi, a mio avviso i primi nove mesi e probabilmente tutti e 12 mesi del 2023 non vedranno un arretramento significativo della politica, della politica restrittiva della Fed, almeno fino a settembre 2023 dobbiamo aspettarci o aumenti dei tassi o comunque aumento del tightening che forse è la cosa più, più grave per i mercati perché sottrae direttamente liquidità, ma il, eh, la Fed non può perdere questa occasione, questa opportunità di cercare di sgravare in qualche modo il suo bilancio con, appunto, con il tightening che è l'unica formula che, che gli permette di farlo e ovviamente questo fa, facendolo in concomitanza con la politica di aumento dei tassi è perfettamente coerente perché drena liquidità al mercato, quindi in definitiva sottrae eh, liquidità, sottrae circolazione monetaria, conseguentemente fa calare l'inflazione e Chiaro. questo è quello che noi dobbiamo aspettarci, sicuramente per i primi nove mesi, sui dodici mesi sarei più prudente, ecco nell'ultimo trimestre del 2023, una prospettiva rispetto a oggi ancora troppo lontana, però certamente sui nove mesi non sono per niente ottimista che mm -hmm. la, la Fed possa recedere dalla sua, dalla politica che ha annunciato, poi forse non vedremo lo 0,75 dei tassi Vabbè, magari vedremo gli 0,50 o gli mm -hmm. 0... A cui non ci eravamo più abituati. Sì, un aumento, diciamo ecco, magari inferiore, ma costante nel tempo, ecco, fino a quando il target eh, del 2%, che è stato ricordato e ribadito più volte, tra l'altro, anche durante la conferenza stampa da Powell stesso, non verrà raggiunto, e ce ne vorrà perché da quella cifra, insomma, siamo ancora. Purtroppo ben, ben distanti, ecco eh, ovviamente. Siamo a fine dicembre, lo sappiamo, insomma. Maurizio, un po' tempo appunto eh, di bilanci, di previsioni. Restiamo, ecco, sulla eh, diciamo, l'analisi eh, di quanto è avvenuto in questo 2022. Abbiamo citato naturalmente Jay Powell, come vedete anche dalla nostra strap. Ci sono altri protagonisti, insomma, di questo eh, anno che eh, sta per abbandonarci. Naturalmente, anche la, la Lagarde. E per quanto riguarda eh, l'Italia, Giorgia Meloni. Io, eh, ecco, ti, eh, propongo insomma questo giochino di fine anno cioè di dare un voto all'operato ecco, di Powell della Lagarde e eh, di, di Giorgia Meloni naturalmente ecco, sono eh, situazioni eh, estremamente differenti quindi le analizziamo eh, punto per punto ma la domanda di fondo è questa secondo te ecco, hanno reagito bene alle sfide difficilissime che questo 2022 ha presentato partiamo proprio da Powell Beh, io a Powell do un'ampia sufficienza, 6,5-7, e, no. e perché eh, comunque eh, ha dimostrato eh, un'ottima sensibilità su determinati problemi. L'errore eh, che ha fatto, ma è un errore comprensibile, è, è il ritardo nell'esecuzione, eh, nell ovvero eh, quando eh, cominciava a dire che l'inflazione era transitoria, ma persistente, che non si capiva bene che cosa significasse, eh, come potesse essere un fenomeno transitorio e persistente insieme, doveva essere a mio avviso molto più incisivo e tutti i governatori della Fed, anche quelli che oggi eh, manifestano opinioni più o meno divergenti rispetto a quelle molto più chiare e sintetiche di Powell, eh, dovevano intervenire ben prima. Sicuramente questo anche al mondo avrebbe fatto molto bene. Mm. Questo, quindi, è un errore grave, ma è un errore comprensibile, sai, in una logica dove dopo tanti anni, eh, con politiche di accomodamento, con l'uscita dal Covid, non dimentichiamoci: l'uscita dal Covid, che l'inondazione di liquidità che ha colpito tutti quanti i paesi a seguito. Del, eh, delle, degli aiuti di, eh, della necessaria stampa di moneta per sostenere l'economia post covid e eh, questo è un, è un fattore che non dobbiamo dimenticare quindi è stato un errore sì probabilmente è stato un errore ma è un errore che io mi sento di comprendere non dico di giustificare mm -hmm. per comprensibile 6 e mezzo a power glielo do volentieri ok quindi insomma sufficienza che Powell ha strappato, invece per quanto riguarda la Lagarde, beh qui insomma il discorso si amplia ulteriormente perché l'abbiamo detto tante volte, la base di partenze è diversa e soprattutto il compito anche diverso, quello di mettere insieme 27 anime che hanno eh, degli interessi insomma profondamente divergenti e, eh, e poi eh, come hai detto tu c'è anche una, un conflitto insomma, internazionale che negli Stati Uniti eh, non c'è a due ore di aereo eh, da noi ecco, quindi voto a Christine Lagarde di questo 2022 ma confesso che eh, alla Lagarde non riesco a dare la sufficienza eh. perché l'ho sempre considerata la persona sbagliata nel posto sbagliato e nel tempo sbagliato mm. E, e tutto quello che c'è di possibile, di sbagliato, è legato in qualche modo alla Lagarde. La Lagarde è colpevole con tutta la Banca Centrale Europea, intendiamoci, di una politica eh, incerta, eh, mh, troppo eh, in ritardo rispetto a quella già in ritardo degli Stati Uniti e soprattutto a una mancanza vera di, eh, di eh, conduzione di carisma che permetta effettivamente di rappresentare le 27 anime. Non ci sono paragoni rispetto a Draghi, eh? mm -hmm. non ci sono paragoni rispetto anche ad altri, eh, eh, ad altri presidenti della, della banca centrale e certamente eh, eh, torno a ripetere che io non, non riesco ad avere stima eh, sufficiente del ruolo della Lagarde in questo momento, la ritengo la persona sbagliata. Mm -hmm. e, e non riesco a dargli più di un e mezzo. Ah, quindi ecco una, non solo un'insufficienza ma anche un'insufficienza insomma pesante da, da matita rossa è stato un po' l'anno delle donne lo è stato anche in Italia con la prima donna premier Giorgia Meloni naturalmente ancora oggi è eh, assoluta protagonista delle pagine della cronaca italiana con eh, la legge di bilancio insomma che eh, deve ottenere questo benedetto voto di fiducia eh, in previsione domani e eh, una Giorgia Meloni che ha raccolto un'eredità eh, davvero importante, pesante eh, e soprattutto che si è dovuta confrontare con eh, grandi sfide in brevissimo tempo a partire dalla finanziaria con, lo ricordiamo, insomma, due terzi eh, poi eh, del, dei soldi destinati comunque alla crisi energetica, all'aiuto di famiglie e imprese eh, poteva fare di più, poteva fare qualcosa di meglio, si è comportata bene, un tuo giudizio? Ma io eh, ho molta stima della Meloni sì. e eh, credo che eh, il governo da lei presieduto abbia anche compiuto un piccolo miracolo. Non dobbiamo dimenticarci che cercare di evitare l'esercizio provvisorio, uh -huh. avendo a disposizione pochissimo tempo, l'esercizio provvisorio peserebbe molto sui conti italiani e addirittura sulla credibilità italiana. Non dimentichiamoci che continuiamo a essere un paese che è molto osservato dall'Europa. Lo, lo, lo, lo hanno dimostrato, dimostrato molti fatti recenti. Bene, tutto sommato stiamo arrivando sul filo di lana, ma il governo Meloni sta arrivando a concludere una manovra. Possiamo discuterla all'infinito, però hanno rispettato i tempi. Eh, sono arrivate sul filo di lana, eh, comprensibile, eh, però hanno rispettato i tempi e questo è già un primo risultato in una Italia dove la conflittualità politica spesso porta a fenomeni di ostruzionismo che di fatto legano le mani a chiunque voglia operare con una finalità precisa. Ciao. Eh, è chiaro che possiamo discutere delle politiche del, del centro-destra italiano, eh, ma eh, quando eh, sento parlare da Meloni eh, vedo una distinzione netta rispetto anche ad altri ministri del suo governo, vedo una maggiore chiarezza di idee, vedo una, eh, la definizione di alcuni sogni italiani, che sono sogni okay, che però faremmo bene a eh, riesumare, perché siamo abituati sempre a denigrare gli italiani, a denigrarci, a eh, considerarci eh, un popolo poco capace di organizzarsi, questo forse è vero rispetto ad altre nazioni, però è sicuramente eh, una nazione che rimane una grande mh, potenza industriale e questo noi dobbiamo eh, cominciare di nuovo a ricordarcelo. La Meloni quando parla sembra volerci ricordare tutto questo, ricordare un bel sogno dell'Italia eh, conduttrice all'interno dell'Unione Europea in una situazione dove la Germania sta vivendo un grande momento di crisi, uh -huh, uh -huh. dove la Francia ci attacca per la stessa ragione, perché non vuole che l'Italia emerga, eh, da sempre i cugini francesi sono cuginetti un po' birichini che cercano di tenere in vita l'asse franco tedesco e terrorizzati dal fatto che la Germania in questo momento vive un momento di crisi attacca l'Italia. Questo è molto indicativo, è molto indicativo di, di un fenomeno europeo dove noi possiamo ritrovare una collocazione adeguata. Quando ho sentito la Meloni parlare del sogno dell'Italia come hub di conduzione verso l'Europa di forniture di gas alternative a quelle della Russia, uh -huh. so che è un grande sogno perché questo richiederebbe una capacità organizzativa che spesso non abbiamo dimostrato. Uh -huh ma ah, è un sogno che forse dovremmo ricordarci un pochettino di più. Ecco. Eh. Beh sì, diciamo che poi in un momento di necessità, magari con tutto quello che non è stato realizzato in anni, eh, poi ecco viene, almeno ecco, la, la strada, insomma, l'inizio di una nuova via eh, può, può essere effettivamente intrapreso. Eh, chiudiamo direi eh, Maurizio con la, la pagina appunto dei bilanci e dei voti, anzi no, manca il voto a Giorgia Meloni quindi. 8. 8 addirittura, ok, ben sopra la sufficienza. E, e invece ecco, ci proiettiamo nella fase delle previsioni eh, del 2023 beh insomma eh, abbiamo visto che mh, possiamo dire così la parola chiave o meglio l'hashtag eh, di questo anno che, eh, che stiamo per lasciare il 2022 è stato eh, naturalmente inflazione ecco io ti chiedo quale sarà l'hashtag del 2023 resterà eh, appunto inflazione oppure cambierà diventerà recessione o che cos'altro? diventa inflazione più recessione, mm. è una condanna che non credo eh, potremo sottrarci nel mondo occidentale a questo tipo di condanna. Eh, quello che dobbiamo augurarci è che l'hashtag non sia guerra, non mm. sia competizione bellica, che, che l'uomo ritorni a una logica più sensata. E abbiamo una situazione geopolitica che, evidentemente drammatica, perché la Russia sta di nuovo reinvadendo l'Ucraina con nuovi piani operativi bellici, mentre dalla Cina sono, eh, hanno sorvolato il, il golfo che eh, divide Taiwan dalla Cina, ben 71 aerei da combattimento cinesi. Eh, queste sono due, due cose molto brutte, due sintomi molto brutti, Speriamo che l'hashtag del 2023 non sia guerra, uh -huh. sia solo stagflazione perché quella tutto sommato non ci manca l'esperienza economica per poterla combattere e per ritornare tutti quanti in, nel mondo occidentale almeno a crescere e a essere più consapevoli che forse una globalizzazione estrema non era la via migliore uh -huh. e eh, una capacità di eh, riprogettare il nostro futuro e il nostro avvenire in modo più sensato. Chiarissimo. Maurizio io ti ringrazio davvero tanto, naturalmente ecco, non solo per questo intervento ma eh, per averci fatto compagnia con le tue analisi eh, per tutto il 2022, veramente grazie per il bel lavoro fatto insieme, auguri per un sereno 2023, ci risentiamo naturalmente il prossimo anno per commentare come sempre tutte le, le notizie dell'attualità economica e politica, ce ne saranno tante perché abbiamo visto insomma, che viviamo in un momento storico particolarmente importante, quindi grazie davvero Maurizio. Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori e un cordiale augurio a tutti quanti di un sereno felice 2023. Grazie, grazie a te.